Grazie, grazie. E io oggi vorrei dire, ci sono tre fate, la terza fata. Vieni terza fata? Eh, non è lì, non so cosa fa, però è quello che arriva. Beh, sono tre voci in qualche modo legate no? a Napoli, e, diciamo al territorio tra il territorio puntino e il le abbiamo raccolte lungo la strada. <ride> e Flora anche lei è un'artista legata a fila, abbiamo lì, eh, insomma, abbiamo parlato, ma quello che mi interessa insomma, in qualche modo da sottolineare oggi è la Flora artista. E la Flora artista per una è anche Flora Pittrice. Tu hai cominciato prima a scrivere o prima a, prima a scrivere perché ho cominciato a scrivere poesie sì. già all'età di dieci anni. Non so se vivo a diversi livelli, eh, cominciamo a scrivere eh, in modo pronto immersionato in un mondo di fantasia. Poi eh, eh, nell'adolescenza, con gli amori i sofferti e la sofferenza esistenziale, ho cominciato a scrivere per cadarsi e, ed era una poesia più divisa erano i sentimenti di noi. Poi col tempo, con la maturità, eh, abbracciando diciamo eh, la sofferenza del sociale, o i grandi temi eh, etici, eh, ho scritto per l'elevazione spirituale. E ogni volta che l'ho fatto è stato solo per trattarsi, ah, sì, ma è stato per immersione. Immersione nella fonte primordiale che è dentro di noi e che è la fonte della poesia, dell'arte, della spiritualità, della trascendenza, quindi dell'evoluzione spirituale. C'è il vulcano di cui parlavamo prima, insomma, in qualche modo, no? È acqua, è acqua che spegne il fuoco, è, esatto. il fuoco che... è acqua eh, fonte di vita. Sì. Infatti, ah, sono d'accordo. Tu c'è un grandissimo senso femminile della, della tesi, è insomma, tanto, eh, tanta dolcezza, tanta femminilità, tanta, eh, come posso dire, sensibilità. Gravidanza. Diciamo, sì, gravidanza. Eh, Infatti, giorno mi hai usato un termine molto bello, che è mammità. Sì. <ride> beh, io direi, vedo. Ci non sentire subito così. qualcosa. Tra l'altro, diciamo me... dalla mammità. Dai, dalla mammità. Ah, sì. facciamo così, in fondo, così ci in fondo, allora per me eh, in fondo è, lontano, è bellissimo parlare delle mie madri anche delle proprie madri però secondo me bisogna partire sempre dai dai propri vissuti interiori per abbracciare i vissuti universali perché qualcosa che scriviamo sia nella poesia che nella prosa deve dare degli insegnamenti di un tutto l'interiore poi agli altri. Siamo maestri di noi stessi ma anche degli altri in questo compito artistico diciamo che, che ci siamo scelte. Uh, in modo spontaneo, non, cioè, non è costruzione, infatti la mia poesia non è costruita, sono contro queste cose. Anche se nella, uh, nello scrivere uh, la, la rima esce da per sé, perché tu ti immergi nella musicalità della tua anima mm. e quel pensiero si esprime poi nello scritto infatti è proprio quello che definivo finita mm. perché sei proprio... direi direbbero le orientali però sei molto in... <coughs> ah, allora io so. comincio con le madri mediterranee bellissimo le madri mediterranee cullano con lo sguardo infinito i teneri germonti di vita Tessono la stessa trama di impastano parole di pane, sfamando il mondo che ha fame. Intrecciano solidarietà, creano bellezza. Intonano lo stesso canto, l'incanto di fiamme cullate dal vento. Pulsano lo stesso sangue, nello stesso respiro del cosmo, avvolte dal silenzio.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 e vibra l'anima, vivida di ogni colore, nel cuore della vita infinita delle Madri Mediterranei. <fiu> <grazie> eh, eh, che... eh, eh, una sera d'estate, quando eh, guardando la luna e le stelle, eh, ti vai in comunione con l'anima del mondo. Anima bundi, scuote di bianco la luna, di immenso silenzio e tace per sua natura di pace. Tace la luna le ferite lungo i solchi del tempo, fiumi di sangue, l'esodo di ogni tempo. Tace su ogni violenza, devastazione e guerra, rogo vivo la funilia del mondo, un inferno a Poevo, oltre le mani tese dei Santi. sia il mondo inchiodata alla guerra movimento di pace si è e nuova armonia l'esistenza quando ogni arma e violenza strapperà via non più moneta la guerra non più violenza a distruggere essenza sicché chicchi di grano fioriti dal sole saranno a sfamare l'amore che fame e a... Sfamare la fame che al mondo soccombe, ai inguani esistenza, ad una storia di guerre e di morte in un soffio mutata dal vento e a parola di donne l'essenza d'amore. <ride> che eh, parla. Volgo il respiro al sogno, rimiro nei suoi occhi specchi d'oro fusi d'amore. Del temerano disse, passo guerriero, non giunsi ancora alla sua terra, nemmeno un eco dell'armonia dei suoni, del canto suo soave d'amore. Imbrigliato alle catene dei compagni, e sue avventure a inseguire dei straniere e cicce incantatrici alla pietra, mentre fuggivo ai proci e gli sventura. e ora il mio della sua mano che sfiorava il viso per all'irrore impresso al cuore i gesti prima di partire e il pianto mio ti attraversava il petto quando il respiro mi soffiava il cuore, i palpiti leggeri vibrava l'anima alla tua presenza, del cielo i raggi al tetto e tu dolce respiro al petto, e rese furono le attese, al ricordo oltre tempo dell'abbraccio infinito, soavi parole d'amore scolpite al cuore. Dolce minuto muto silenzio, ora di piombo. Immolato su di un letto di ferro, sussurro in bocca il tuo nome, mio gris. L'uomo è lo sguardo di mare, che mi vive il giugno di mano, genio di diamante. L'onda suave non bagna nel mio cuore, amante. Disfatta e ogni giorno la tela, Ora dipinta di sangue. Volgo il respiro al sogno, pronuncio il tuo nome e nel mio ne sento l'eco.